Oggi un'altra bellissima sfida qua su Minecraft Allora praticamente oggi ci saranno un po' di sfide diverse eh Tipo quel tiro al bersaglio magico E' bellissimo che ha costruito il mio amico simpatico Nick Eccolo lì E poi dopo ovviamente anche Vedere quanti ortaggi riesco a rubare Prestate attenzione Nel minor numero di tempo Ovvero circa 5 minuti Adesso impostiamo il timer eh? 3, 2, uno, avvia il timer, ok, adesso vado a rubare Tutti gli ortaggi, tutti quanti ortaggi Che trovo nel, in questo posto qua Scrivetemi nei com commenti Un pronostico dettagliato E giusto di quanti ortaggi In generale riuscirò a prendere Quindi anche frutta, verdura, tutte e queste robe qua anche le netherworld valgono, tutte le robe che si, comunque si piantano valgono, quindi vediamo un po', io intanto inizio delle patate ovviamente dovrò anche ripiantare una volta che le prendo perché se no sono solamente, cioè, sono contro le regole del regno che io sono il re e questa cosa non va assolutamente bene, non va assolutamente bene, infatti, eh, sbagliato, adesso però ragazzi miei amici bellissimi che ci state guardando da casa tutti quanti Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiaramente uh, appunto vabbè, a parte rubare ma poi dopo dobbiamo anche andare a uh, fare quel, quel tiro con l'arco e poi magari troviamo anche qualche altra attività da fare in questo mondo bellissimo vanilloso che a tutti quanti piace perché è stato molto bello e bellissimo costruito e quindi tipo c'è il castello che è molto bello che ha fatto ripeto il mio amico Nicchio. Anche quello ha fatto il mio amico Nick, perché appunto è stato dato l'incarico dal re di, di farlo, perché ovviamente il re chiaramente poi può uh, decidere uh, tutte le cose, chiaramente, no? Perché io sono il re di questo regno, non so se lo sapevate, ma non sapevate che io sono il re di questo regno, di questo mondo vanilla bellissimo, E io sono il re. E tipo, uh, faccio, tipo faccio le leggi a volte quando servono, punisco le, ca le persone cattive... E che, che sì, ce ne sono E poi uh, insomma faccio molte altre cose Intanto per adesso siamo a 36 tutte queste robe qua Bene eh, insomma avete visto uh, Io adesso faccio anche queste ovviamente valgono Anche se secondo me sono un po' mm. Mm. Non so se valgono così tanto queste robe eh. Perché mm. A parte che eh, Proprio è difficile romperle Cioè poi comunque te ne danno un sacco Quindi queste qua sarebbero un bonus eh. Sono un po' il, secondo me un pochino troppo Questo un po' troppo qui per questa sfida Secondo me Invece andiamo da qualche altra parte per vedere se ci sono altri ortaggi perché non è che possiamo prendere tutti quegli ortaggi tipo gli altri sono già stati presi ecco tipo questi ortaggi qua posso prenderli per esempio perché sono ottimi sono ottimi però devo dire ai miei amici comunque di trovare dei posti migliori per prendere gli ortaggi cioè per piantare gli ortaggi perché questa cosa non va bene cioè sono sempre in mezzo alle palle scusatemi un attimo amici ma non va bene affatto cioè Dovete cambiare un attimino le cose Le carte in tavola devono cambiare eh, un pochino tanto anche E poi prendiamo anche questo yuhu! Bene. Ok perfetto queste cose qua Vediamo un attimo quando sta per finire Siamo a 2 minuti e 31 quindi io direi che abbiamo ancora un bel po' di tempo Chiaramente poi dopo faremo anche questa sfida ma queste sfide in generale Anche con altri miei amici Ok Scrivetemi voi se volete. Tipo che facciamo altre sfide di questo tipo. Ecco qua ci sono altri ortaggi qua in giro. E quindi, vabbè, una volta che ho preso tutti gli ortaggi, però mi sa che è anche finito. Tipo la possibilità, perché poi, poi comunque non è che eh, esistono altre possibilità. Tipo. Mh... Perché non so se esistono. Magari se li ripiantiamo, se ne ricrescono altre. A, altri ortaggi. Non so se avete capito qualcosa di quello che ho detto. Probabilmente no. Perché mi sto rendendo conto che sono molto impacciato in questo momento. Anche perché sto parlando solamente io dall'inizio del video. E non ho fatto il taglio, cioè devo dire. Sono molto brava a parlare, secondo me. Perché porca puzzarda. Mh, me lo dico da solo perché non me lo dice nessuno. <ride> <ride> no dai scherzo Però caspita Cioè qua abbiamo avuto un bel ammontare di ortaggi Secondo me è buono anche per eh, L'ecosostenibilità del regno Per il fabbisogno mh, Diciamo eh, Energetico del regno Però fabbisogno Diciamo eh, del cibo del regno, ecco, non mi veniva la parola e, e quindi è assolutamente giusto eh, ciò che sto facendo. Non sto rubando tanto gli ortaggi crescono, infatti, appena entreranno, probabilmente saranno di nuovo a, al posto proprio. Quindi il regno ne guadagnerà, chiaramente, e io, e io, chiaramente, poi mangerò tutto quanto perché, ah, che bello. Cos'è che hanno qua? Ah, ne derite? Piccolo regalo by Nick Ah ok perché è vero e Praticamente eh, Nick ha fatto dei regali mh, Qua in giro agli amici Agli amici che giocano sul vanilla Questa è la casa di Gabri Molto bella ma è un po' spoglia Perché non l'ha più continuata Non è che c'è qualcosa da rubare qua in giro Tipo degli ortaggi No però dai non vale rubare T'ho pensato di rubare ma non vale rubare Però perché cioè perché Gabri ha una mucca in casa Me lo spiegate sta cosa Cioè non penso sia bello vivere con una mucca in casa Una mucca cioè non è, non, non so se state capendo, eh, una mucca. So io dove. No, però mancano 30 secondi. Porca puzzarda. Oh, mi sveglio e non riesco a fare. Perché in teoria so dove posso andare a trovare le cose qua in giro. Che bello. P posso andare sopra, sopra, però probabilmente non ce la faccio perché man mancano 20 secondi. Vediamo un attimo se riesco. Per favore, vai. Forza, devo essere super pro, super veloce. Mancano 14 secondi, letteralmente. Ok, lo sapevo io. Qua da questa parte posso prendere tutte le ultime cose. Tanto che qua si possono... Ok, perfetto. Perfetto, allora ovviamente ripianto tutto quanto eh, Però vale anche ripiantare anche se chiaramente Ecco, anche se chiaramente è suonato il timer e Scusate se si è sentito, non so se si è sentito, forse sì, forse no Perfetto, adesso posso dire che siamo arrivati a questo ammontare qua di, di, di ortaggi Direi, secondo me, niente male È un bel po', un bel po' per il regno, bellissimo Ah! Scusa, c'era una mosca strana. C'era una mosca strana. A me fanno schifo gli insetti, giusto per, è eh? giusto per dire. E, e non ridete, sapete? Non, non ridete, perché io sono morto dentro. Non... Vi vedo che state ridendo, eh. Vi vedo che state ridendo. Ah, vai via, schifosa. No, continua. Oh no, già gli devo dare un pugno sul muso a quella mosca schifosa. Come si permette. No raga, cioè voi non odiate, Cioè, scusatemi un attimo usciamo, Out of topic Ma voi non odiate le mosche o tipo le zanzare Cioè veramente? Ma poi ultimamente io ho scoperto attraverso un video di Entropy for Life Che praticamente si potrebbero anche uccidere le, le, le zanzare praticamente, no? Ma porca miseria cioè, Ovviamente si fanno anche delle discussioni perché non, non è giusta questa cosa magari a volte O Secondo me sì, però <ride> Secondo me ovviamente Cioè scusami, mi chiedi se ammazzare, se sterminare tutte le zanzare del mondo Ma è ovvio che, cioè ovvio che ti dico sì cioè, ma ma ma, ma, ma, ma, ma, venga Cioè, casma ma ora, ora dovete farlo Ora, però vabbè, ovviamente È un po', cioè, un po', cioè Non si può fare direttamente così, no Perché, insomma, vabbè, adesso andiamo a fare La, la sfida con l'arco Ritorniamo nel topic perché era importante Vi volevo far sapere questa cosa, non so se vi interessava Ma era molto perché, cioè, secondo me a tu Tutti quanti condividiamo la stessa cosa Ovvero che odiamo le zanzare e le mosche Secondo me è normale questa cosa, ogni essere umano Odia le, le zanzare e le mosche Cioè poi ovviamente se, non odiate, se siete esseri umani e non odiate le zanzare va bene comunque, non, non sto dicendo niente. Però praticamente è niente questo. Ah, peraltro mi dà un advancement praticamente. Se io riesco a colpire tutti i bersagli qua, mi darà un advancement. Che peraltro io vorrei fare perfetto così, ok. Ok, non so se mi ha dato l'advancement. Non ho visto nessun advancement io. Se metto la chat, scusatemi un attimo, chat... Oh non nessun advancement. Vabbè, non ne ho idea. Vabbè, comunque questo. Se avete visto tipo dei comandi strani in chat è perché mi sono ucciso prima. Uh, non so perché in realtà, però mi sono ucciso, quindi bene, perfetto. E eh, vabbè, niente. Um, fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace. Nel caso, chiaramente, l'altra mosca. Nel caso, ovviamente, io la riporterò. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!